Ma io innanzitutto vi ringrazio perché eh, mi avete invitato e dandomi l'occasione di mettere eh, in risalto in evidenza l'attività svolta d'Arpa, perché condivido con quello che diceva eh, l'assessore, siamo in un periodo estremamente critico della discussione politica su questi aspetti ambientali, tant'è vero che il sabato passato c'è stata la manifestazione di tutti i comitati qualche sabato precedente il funerale di Terni e cose di questo genere in quanto la discussione è talmente degenerata dove siamo riusciti a trasformare in casi regionali e nazionali anche con delle interrogazioni parlamentari dei piccolissimi interventi tipo l'impianto di biomassa di Avigliano 1 e di Arrone con persone che non sanno neanche, neanche di che cosa si discute perché il catarrone è un motore diesel, quindi non è una centrale a biomassa che in base alla legislazione comunitaria nazionale e al regolamento regionale numero 7 del 2011 questi sono interventi poco significativi dal punto di vista ambientale quindi, o qualcuno fa le interrogazioni, fa le proposte di modifica delle leggi a partire dalle direttive comunitarie al regolamento eh, altrimenti non, più. non si sa più neanche di che cosa discutiamo come applicare fatta questa premessa cerco di essere estremamente schematico perché le cose sono numerose allora, per quanto riguarda Terni e Taranto, io ritengo che l'unica similitudine è questa, che in entrambi i casi, sia a Terni che a Terni, ent entrambi gli impianti siderurgici sono all'interno di un sito di bonifica nazionale. Questa è l'unica similitudine okay. che Pepe si può fare. Anche per in quanto, come spiegava prima l'assessore Permanente, pure il ciclo di lavorazione è totalmente diverso in quanto l'acciaieria, mentre... Eh, a Taranto ci sono le cooperie, lo sapete meglio di me: si parte dal minerale, dalla materia prima, qua è fino all'acciaio, alla, all qua si produce solo: si parte da un rottame di ferro per produrre l'acciaio, quindi è, ci sono solo i forni fusori eh, elettrici e quindi è totalmente diverso. Per, anche le dimensioni sono completamente diverse, ovviamente. Tanto è vero, per esempio, qua entriamo, cominciamo ad entrare nel che l'impianto di Taranto è soggetto ad AIA, l'avrete sentito dire, ci cioè sono stati gli ultimi arresti l'altro ieri, purtroppo, non si capisce perché... Eh, Taranto è soggetto ad autorizzazione ambientale integrata nazionale tanto è detto che è stato fatto con un decreto del Ministero con un decreto um, sottonatale praticamente dove c'è stato il ricorso della magistratura eccetera mentre invece Terni è soggetta ad autorizzazione ambientale integrata da parte della regione dell'Umbria che poi successivamente la regione ha trasferito le comunità la provincia quindi attualmente le competenze per l'autorizzazione ambientale integrata sono della provincia di Terni. Autorizzazione rilasciata alla di Terni nel marzo 2010, quindi sono circa tre anni che l'impianto di Terni è soggetto all'autorizzazione ambientale integrata. Per capire che cosa recentemente. recentemente giorno perché eh, gli impianti soggetti ad aglia sono sottoposti a visita ispettiva triennale da parte dell'autorità di controllo, questo tanto che quindi nei prossimi giorni praticamente l'acciaieria sarà sottoposta a visita ispettiva, tanto per rendervi conto questa è la checklist dei controlli a cui deve essere soggetta all la nostra acciaieria del Comune. Questo significa che per la prima volta negli cioè, ultimi due anni, bisogna dire come stanno le cose, cioè, in precedenza probabilmente anche per scarse capacità tecniche, perché fare i controlli a un'azienda chimica, a un polo siderurgico, a un polo chimico. È una, non è che sia così semplice perché se no gli ingegneri che lavorano nella acciaieria ti fanno fare un giretto e neanche capisci da dove, dove sei entrato e dove esci, quindi ci vuole anche personale estremamente qualificato.